Grazie Presidente, questa mozione contiene delle inesattezze, noi non abbiamo stanziamenti dalla protezione civile, noi abbiamo e, e questi 15 eh, milioni non sono dati come indica la mozione, <coughs> scusate, 8 milioni all'associazione associazioni e 7 alle famiglie, ma vengono dati tutti alle famiglie, noi abbiamo i soldi che ci sono stati dati dal governo e, e poi abbiamo i fondi eh, aggiuntivi della regione Lazio, allora, noi non eh, voteremo negativamente questa mozione per una serie di motivi, innanzitutto eh, non è, già stiamo facendo, eh, perché già è stata eh, mandata richiesta ai municipi e mi giunge mh, notizia che quasi tutti i municipi hanno accettato, che i fondi aggiuntivi della Regione Lazio eh, vadano, eh, non, vadano direttamente ai municipi e seguono eh, l'iter della gestione dei soldi degli stessi fondi che già... Eh, come già stanno facendo per, il, per quelli stanziati dal governo, quindi questo punto già lo stiamo facendo. Oltretutto eh, il monitoraggio quotidiano che tanto chiedevano è una, è una cosa che sì, è vero, deve essere eh, fatta, deve essere fatta per capire a quante persone riusciamo a dare soddisfazione, però è un monitoraggio in continuo divenire e, e come si sarà trovata una modalità veloce per poterlo rendere pubblico sarà reso pubblico, perché è più importante utilizzare il tempo per darli buoni, anziché per far sapere quanti buoni abbiamo dato. Oltretutto il, questa mozione prevede che i buoni per velocizzare possano essere distribuiti anche dalle associazioni, ecco questa è una cosa proprio fuori da ogni logica, fuori da ogni legge soprattutto, perché i buoni di per sé sono soldi un buono equivale a soldi e li possono consegnare solamente le, eh, la polizia locale e ci vuole tanto a consegnare i soldi eh, a una famiglia perché bisogna anche fare gli accertamenti che le persone siano quelle perché è come se io gli stessi consegnando del, eh, del denaro contante e se lo dovessero fare delle associazioni dovrebbero avere la gente contabile e dovrebbero eh, avere anche la eh, possibilità e la mobilità di e potersi regare agevolmente su tutta la città. Si stanno facendo dei ragionamenti in questo senso, ma in questo momento l'unica modalità possibile è per eh, poter eh, velocemente, ma soprattutto in sicurezza, eh, dare i fondi ai cittadini, buoni ai cittadini e eh, di, ehm, di farli distribuire dalla Polizia Locale. Quindi noi bocceremo questo atto perché eh, sinceramente non, non vediamo i presupposti per approvarlo. Ecco, grazie.